è proprio nel punto più basso che Giona si rivolge al Signore che grida al Signore di suo Dio che si aggrappa a lui ed è in queste situazioni di maggior tensione che a volte esce la poesia più alta escono le preghiere più alte e più profonde vediamo come eh, queste preghiere dei salmi si prestano bene all'attualizzazione cioè Sicuramente anche nella nostra vita abbiamo visto come è possibile attualizzare questa preghiera e queste preghiere dei salmi. Si prestano molto alla nostra vita quotidiana, ma anche all'appropriazione. Vediamo come eh, Giona fa proprie le parole di tanti salmi, tantissimi salmi. E sono tutte alla prima persona singolare come se esistesse solo lui e il Signore. Giona si dimentica dei marinai, si dimentica dei niniviti, si dimentica di tutti, ma non si dimentica di se stesso. Ecco una preghiera al singolare dove Giona esprime tutta la situazione sua, le sue fatiche, le sue difficoltà. Sicuramente è una preghiera che deve aprirsi agli altri, che deve aprirsi dentro una realtà relazionale. Non esistiamo solo noi, non ci siamo soltanto noi in questo mondo, ma ci sono tante altre persone. Non c'è solo il nostro malessere, ma c'è anche il malessere degli altri. Non ci sono solo le nostre gioie, ma ci sono le gioie degli altri. E in questo Salmo poi forse perché manca questa confessione della colpa, allora manca anche l'umanità, mancano gli individui, manca le persone alle quali Giovanni era mandato. È interessante anche questa eh, presentazione dello Sheol, dove c'è morte, dove c'è anonimato, dove c'è grigiore, c'è buio, c'è tenebre. Eppure è dentro questa situazione di abisso che Giona ritrova se stesso, che ha il coraggio eh, di rivolgersi al Signore. E' dentro questa situazione dove sembra che non ci sia più speranza, che Giona invece innalza il suo sguardo a Dio. Allora questa preghiera di Giona ci insegna come anche noi oggi siamo chiamati ad attualizzare sempre la nostra preghiera, ad appropriarcene, ma anche allo stesso tempo non isolarci nella preghiera. Sì, siamo eh, coinvolti personalmente, ma non isolati. Siamo in cammino e siamo chiamati a rimare sincronizzati, ad essere tutti sulla stessa barca, a eh, rimare tutti insieme, a pregare insieme, perché la preghiera eh, forma una rete che eh, accoglie, potremmo dire, raccoglie ogni genere di pesce. E anche questa preghiera di lode con la quale si conclude questo Salmo diventa anche eh, il raccogliere, un, diventa un memoriale del, eh, delle grandi cose che il Signore ha fatto e diventa anche il luogo dell'apprendistato, dell'ascolto del Signore. Quindi forse oggi potremmo anche dedicarci a una preghiera di ringraziamento eh, siamo stati creati gratuitamente dal Signore il Signore non ci chiede il permesso di crearci ci crea per sua spontanea volontà così come vuole ma per ammetterci in un rapporto di intimità con Lui il Signore ci chiede permesso per seguirlo eh, nella vocazione lui ci ha fatto una proposta, se tu vuoi, puoi seguirmi. Il Signore ci lascia sempre nella libertà, non forza mai la nostra mano, rimane sempre eh, alla nostra porta, rimane sempre lì ad attendere che noi apriamo il nostro cuore.